Il tipo io che sto guardando i vostri tweet sto guardando i vostri tweet di oggi praticamente con hashtag alice fatti peli ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto, cioè veramente ci sono un sacco di hashtag alice fatti peli, ma, ma veramente ma perché? Perché date retta a ah. Gene, perché date retta a Michele? Ciao a tutti. Ciao. C'è Titanic. Io ce l'ho la televisione in camera. Oh, ce ho la televisione. Mi sa che si era bloccato tutto quanto. Tra parentesi, sono tutti i capelli spostati. Oh, oh, oh. Riprende? Oppure no? Riprende! Ciao! Si è ripreso? Ciao! Hashtag Alice fatti i peli, ma vi rendete conto ragazzi? Dopo hashtag Alice le melanzane, hashtag Alice fatti i peli, guarda, su top, in top trend ragazzi, io veramente non... come posso descrivere queste cose? Ciao, Ciao a tutti ragazzi, stasera sono più depressa del solito, tipo sono da sola in un ostello a Milano, Stasera sono andata a cena con Mumi e con Sofia e con Vicky. Siamo andate tutte e quattro, abbiamo fatto una, una cena girl power. E siamo andate tutte a cena assieme, ovviamente abbiamo mangiato sushi. E quindi... Sei una bella persona, è vero. Se non hai twittato con hashtag, lei ci fatti i peli perché sei una bella persona. Hai fatto un video che tra poco... Oh, ecco non ho letto. Ciao, ciao Sara. La casa, la casa... Forse l'ho trovata, forse l'ho trovata, però non vi posso ancora dire molto, però forse l'ho trovata. Com'è lavorare a detto fatto? Beh, ormai sono tre anni che ci lavoro, quindi carino, ormai è diventata proprio una famiglia. Ciao, ciao a tutti. che ah, li ci fatti peli veramente. Avete visto, quindi tutti avete visto il video in collaborazione che abbiamo fatto io e Michele, sì, vi, vi è piaciuto? Avete visto? Cioè, veramente, da matti, siamo due, due deficienti, io più deficiente di lui, però, in realtà, perché Michele è bravissimo nel montare i video challenge e fa sembrare le persone degli idiote, ma in realtà non è andata così, ve lo posso assicurare. Ha tagliato tantissime cose importanti. Michele, bravi puzzi, vedi, potrei anche, ma non sono così cattiva io. Vieni in Sicilia, magari, magari. Cosa succede il 15 dicembre? Eh, non ve lo posso dire. Non ve lo posso dire, è una cosa tra me e Muriel. Se però aspettate, saprete. Saprete molto presto che cosa succede il 15 dicembre. È una cosa tra me e Mumi. Aiuto. Ciao Carlotta. Viene a Bologna. Eh, forse ci vengo. Ma non vi posso dire quando, non vi posso dire come, non vi posso dire niente ancora. Hai twittato sei volte lì ci ha fatto i peli. No, non ti amo, ti odio. Non dovevi aiutare Michele a farlo andare in top trend, ragazzi. Ci siete andati veramente. Ma vi rendete conto? Ma che tristezza. Ciao a tutti. Ciao. Vieni a Siracusa? Ma magari a Verona, in Veneto, ma magari ragazzi, mi piacerebbe tantissimo, però non lo so, ma se volessi incontrati a Milano, eh boh, cioè in senso, a parte che se non sei venuta all'incontro di Michele, male, male, male, c'eravamo tutti, tipo, e speriamo di fare un incontro prestissimo allora, ciao Aurora, no, non vengo al firmacopio di Michi a Torino, no, mi dispiace, No, non sono a Torino con Michele, ma che carine che siete tutti a chiedermi di Torino. No, mi dispiace. Ciao Alice! Beh, io appunto, che non le persone che non hanno tweetato Astaga Alice Fatti Peli, li voglio più bene rispetto alle altre. Hai fatto un video per Michi, vedilo che ci sei. Twittamelo, twittamelo perché mi sa che non l'ho visto. Michele fatti i capelli ecco allora diciamolo quello lo potevo mandare in top trend ad esempio perché se perdonate nel video mio Michele si doveva veramente fare i capelli poi da allora praticamente ci sono stati i videoclip queste cose qua e i capelli praticamente di lì è sempre stato molto figo con i capelli perciò è migliorato ciao Vanessa sono proprio sceni è un nidino un piccolo nido diciamo così, ciao, sì i capelli di Michele facevano troppo ridere, cioè praticamente la mia challenge faceva morire da ridere solo per i capelli, ciao a tutti, vieni in Toscana, e eh, guarda che non vengo Elio, cosa c'entra Elio, ho letto Elio, Elio, Elio, che non vengo in Toscana sono già diversi mesi, Ciao Maria Chiara, ciao. Quando Michele fa, eh... Alice se li attacca, cioè quando Michele fa che se, se li leccava veramente, cioè lì ha avuto un colpo di genio Michele, obiettivamente sì, probabilmente quel piccolo neurone nel suo cervello ha funzionato, tipo... Mati il nostro video, che vuol dire? Ashtag Michele fatti i capelli, assolutamente. Grazie tesoro. Tu, Sofie e Michia a Siracusa siamo un sacchissimo, ragazzi, ma mi piacerebbe tantissimo, però momentaneamente no, però spero vivamente di sì, prima o poi di organizzare qualcosa, l'ho leccato benissimo, <ride> che vergogna ragazzi, no, però ce l'ho dovuto troppo mettere perché se no, cioè, poi sembrava che ero io che non mantenevo le cose. Sì, amore reciproco proprio, guarda, tra me e Miche, tantissimo proprio. Non esiste nemmeno una ship tra di noi, da tanto che c'è amore, pensa a te. Sono a Milano, sì, sono in un hotel da sola, abbandonata, c'ho anche un letto, Veni, se volete venire, se qualcuno di voi vuole venire, eh, le offro il letto e stiamo qua a chiacchierare tutta la notte. A me non sto da sola, cioè stasera sono veramente tristissima, tipo, non vorrei stare da sola stasera, non so, mi è presa proprio un'angoscia totale. Ma venite, guardate c'è un letto apposta, vieni a Latina, no non ve lo posso dire cosa facciamo io e Muriel, non ve lo posso dire, però sappiate che il 15 dicembre accadrà questa cosa, tecnicamente, e quindi prestissimo vi faccio sapere. Ho letto solo te Michele, Alichele, ma non esiste la ship, non esiste proprio, c'è chi, chi mette Aliele, c'è chi mette Alichele, Michelice, quindi non esiste proprio. Sto suonando la chitarra. Grande. Anch'io vi voglio tanto bene. Tipo, che be sarebbe troppo bello essere qua in 114 persone, quanto siamo in questo momento. Veramente chiacchierare tutti assieme mi piacerebbe tantissimo. Grazie, ti piacciono i capelli. Poi se sei una parrocchiera mi fido ancora di più del tuo parere. Ieri mi sono fatta la tinta da sola, tipo... È un po' giallina, però... Vabbè, era fatta da sola perché non potevo fare altrimenti. Michelice. uh! Vabbè, ragazzi, niente, e mi metto qua a guardare un po' di video qua al computer, tanto sono da sola, nel senso è la tristezza più totale, quindi mi metto qua a guardare un po' di roba, basta, anche te se ti lucchi ti chiami Alice, ma dai, pensa te, siamo due lucchesi e si chiamano Alice tutte e due via, mi metto qua a guardare un po' di video mi riguarda anche le, la collaborazione mia di Michele perché mi fa tantissimo ridere quindi me la guardo per la prossima volta ah, e vi, ho visto che siamo già arrivati qui ragazzi cioè, veramente io non, non mi aspettavo siamo arrivati già a 6610 likes quindi sono praticamente obbligata la seconda parte della collaborazione dove ci sono cose assurde molto più assurde rispetto a prima quindi Caricherò la seconda parte, infatti avevo promesso che 5.000 l'avrei caricata, siamo a 6.610, la carico appena riesco a tagliarla perché è veramente difficile, molto difficile, quindi vi giuro, la caricherò. Basta, sì Gesù, madonna ma qu quanti nomi ho sparato in quella video, basta. Ci sentiamo magari su Twitter se volete o su Snapchat o dove volete voi e basta, vi do la buonanotte e ci sentiamo poi domani. Ok? Magari domani mattina, ora vedo un pochino. Vi mando un bacione enorme, enorme, enorme, enorme, enorme. Buonanotte a tutti. Ciao, ciao amici. Ciao, ciao.